Ok, sfattiamo subito un mito che riguarda la pagina about, la pagina su di te. La pagina su di te del tuo sito non è una pagina che deve parlare di te, <ride> ma è una pagina che deve parlare di come tu puoi davvero aiutare chi ci arriva. Poi puoi cominciare a parlare di te e condividere qualcosa di quello che ti riguarda. Ora prendi carta e penna perché andiamo ad individuare tutto quello che non può mancare assolutamente alla tua about page. Poi ci puoi aggiungere qualcos'altro, ma questo non deve mancare. Prima però come sempre un promemoria importante, se stai guardando questo video da YouTube iscriviti al canale attivando la campanellina per ricevere una notifica non appena arrivano le nuove puntate di Impact Girl, invece se stai ascoltando questa puntata da Spreaker, Spotify, iTunes oppure la tua piattaforma podcast preferita ricorda di lasciarci una recensione alla fine di questa puntata se come spero l'avrai trovata utile. Cosa deve includere la tua about page per svolgere la sua funzione al meglio? Partiamo col dire che l'about page è spesso relegata ad un ruolo secondario nel nostro sito web. Si pensa spesso e volentieri che sia Così, una pagina da riempire con un copia e incolla del nostro curriculum oppure una lunga sfilza di titoli accompagnati da date elencate in ordine cronologico rigorosamente noioso che nessuno, nessuno, nessuno leggerà mai. E invece le about Page, cioè appunto la pagina che racconta chi sei o chi siamo, è una delle pagine più importanti del tuo sito web. E il motivo è semplice: un visitatore che eh, arriva al tuo sito molto probabilmente trascorrerà un po' di tempo per capire dove si trova e soprattutto mh, chi sei, perché dovrebbe fidarsi di te prima ancora di capire se effettivamente quello che offri fa per lui e quindi probabilmente andrà a dare un'occhiata alle all'about page in uno o due click dal momento in cui atterra sul tuo sito. Quindi questa pagina è la tua opportunità per introdurre chi sei, ma soprattutto introdurre qual è la tua mission, quali sono i tuoi valori eh, ai tuoi potenziali clienti. Quindi utilizza questo spazio, questo angolo del tuo sito, della tua proprietà immobiliare digitale nel modo migliore, ossia per creare credibilità e alimentare la fiducia. E questo è vero soprattutto online, dove è un potenziale cliente che sta per fare un acquisto vuole sapere chi c'è, chi c'è dietro le quinte. Ok, vuole essere sicuro del fatto che la transazione che sta per, per scegliere di fare avrà nel modo più sicuro e protetto possibile che effettivamente riceverà quello per cui ha pagato e la tua about page è dove può in qualche modo lasciare andare ogni paura capendo che effettivamente c'è una persona oppure un team di persone dietro a questo sito web che in qualche modo legittima l'azienda, il logo, la promessa, no? che sono le prime cose roboanti che uno vede arrivato al, al sito web, ad un sito web. Quindi la prima cosa che deve essere in cima alla tua pagina, proprio come titolo della pagina, è la tua promessa trasformativa, attraverso un titolo che rifletta soprattutto il problema o la sfida che chi arriva intende superare, in maniera tale da fargli capire che tu capisci quali sono le sue esigenze e sì, forse puoi aiutarlo. Quindi stai parlando alla sfida, al problema che l'utente ha nel momento in cui arriva alla tua pagina. Gli stai dicendo, ehi ti capisco, so esattamente da dove arrivi e forse ho la soluzione per te. Quindi inizia con un semplice titolo. Facciamo un esempio concreto. Se proponi un corso su come fare gioielli, ehm, magari gioielli fatti a mano per eh, liberare la propria creatività e il proprio talento. Un titolo per le l'About page potrebbe essere incontra il team che ti aiuterà a liberare tutta la tua creatività e il tuo talento. A questo punto inserisci una foto tua oppure del tuo team con una breve bio, ma non una lista infinita di esperienze, questo non è un curriculum interattivo. Certo nomina pure gli anni di esperienza che hai, nomina le tue qualifiche e perché dovrebbero fidarsi di te, ma racconta anche da dove sei partita, che sfide hai affrontato e come sei arrivata a fare quello che fai. Qualifiche e credenziali sono importantissime, ma una storia trasmette emozioni vere e sono le emozioni la ragione per cui facciamo la maggior parte delle cose che facciamo, incluso scegliere un prodotto o un servizio piuttosto che un altro. Condividi un po' della tua personalità, il tuo tone of voice, condividi quello che ami fare nel tuo tempo libero, qualche fatto bizzarro su di te. Scegli anche una foto dove traspare la tua personalità, dove sorridi, eh, magari dove stai coccolando il tuo pelosetto, qualcosa che ti ha veramente una, una sorta di, ti faccio dare una sbirciatina dietro le quinte. Magari in questo esempio dei gioielli fatti a mano, una, una scena di back office dove sei effettivamente nel tuo laboratorio e stai lavorando a pieno ritmo. Le persone vogliono comprare da altre persone, non da loghi, da aziende, da corporations, oppure da foto fatte in serie senza nessun tipo di, di espressione o personalità. Mostrare personalità è qualcosa che puoi fare anche quando parli del tuo team tra l'altro. Noi tra l'altro proprio in questo momento stiamo ridisegnando, facendo un redesign di eh, tutti i nostri siti, in particolar modo il sito di Biz Academy che è praticamente quasi ultimato e che già puoi vedere rinnovato al 99.9% e anche il sito di Omnama. Ecco, in breve inseriremo anche eh, le foto del nostro team, ma eh, lo vogliamo fare utilizzando quelli che sono i nickname che spesso utilizziamo eh, all'interno del nostro team per, per chiamarci in modo frizzante, in modo bizzarro, in modo meno serio. Ok, dei nomignoli. Quindi da noi, ad esempio, c'è cioè il Copy King, il Tech Ninja e via dicendo. Eh, a me, eh, fino a poco tempo fa, adesso il mio nomignolo è cambiato, ma mi chiamavano Grandpi Grandma e non... No, Gigi, abbreviato, no, non ti dico che cosa significa, quindi vado a cercare nel dizionario perché un po' mi vergogno, però dice molto di quello che è stato il mio carattere per un certo periodo della mia vita. Comunque, tornando a noi, nella nuova pagina che stiamo creando avremo proprio questi nomignoli, un po' infantili, forse, però è decisamente espressione del nostro desiderio di non prenderci mai troppo sul serio nemmeno al lavoro. Ok, alla fine della tua pagina About aggiungi anche un invito all'azione, una call to action. È un gravissimo errore puntualmente commesso pensare che eh, l'About Page non abbia bisogno di un invito finale all'azione perché tanto è una paginetta appunto senza importanza. Abbiamo già visto che invece l'importanza ce l'hai come, che è una delle prime pagine che un utente andrà a vedere del tuo sito. E, e c'è un'altra cosa da ricordare che nessuno dice mai. Ogni pagina del tuo sito è sì una pagina d'entrata, ma è anche una pagina di uscita. E visto che l'About Page sarà una delle prime pagine visitate, è importante che ci sia un'azione, un invito all'azione finale. Se offri qualcosa di gratuito a chi arriva per la prima volta al tuo sito, inseriscilo anche alla fine della tua pagina About. E se non l'hai ancora fatto e magari la tua pagina About è già pubblicata, non preoccuparti. Il bello del digitale è che ogni cosa che fai può essere modificata. Quindi Testa nuove possibilità nella tua pagina about, modificala e non preoccuparti se non è perfetta o se ancora non lo sarà anche con le modifiche. E un'ultima tip per oggi: sentiti libera di essere totalmente te stessa, nessuno si aspetta tu sia quello che non sei. Non dire chi siamo, e l'ho visto fare tante volte, se fai tutto da sola e non hai ancora un team. Non ha importanza, prendi il coraggio a quattro mani, scrivi chi sono, sono io, sto iniziando adesso, questa è la mia esperienza, questa è la mia storia. Sii orgogliosa della storia che ti rende assolutamente unica e anche se hai appena iniziato a farti conoscere nella tua nicchia, non vergognartene, tutti iniziano da qualche parte, magari hai un sacco di esperienza ma non nel mondo digitale. Questo è quello che direi alla ceci di dieci anni fa quando sono partita e registravo i miei video corsi dalla mia camera da letto e avevo il terrore che nessuno mi prendesse sul serio. L'esperienza si accumula nel tempo però l'autenticità quella resta sempre in assoluto il miglior biglietto da visita. Questo è tutto per oggi, se ti è stata utile questa puntata fammelo sapere nei commenti qui sotto al video oppure con una storia su Instagram dove eh, puoi taggare me quindi chiocciolina Cecilia Sardeo oppure l'account Instagram di Biz Academy che trovi sotto chiocciolina Impact Girl Tribe oppure entrambe. Noi ci vediamo alla prossima puntata del podcast Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero